Cosa sta succedendo in questo video? Questo video che sto registrando è una prova Perché questi signori arabi sono veramente molto divertenti Ricordatevi di iscrivervi e lasciare like Sente anche la musica Sentite quanto è bella È successa una cosa Oh mio dio Stiamo attenti cioè un... e Dice che praticamente I villageri sono Aram Che non so cosa voglia dire Spero di non aver detto Cosa sta succedendo? Chi è questa qua? Chi è questo? Ma che c***o ca... Chi è sto qua? Raga? Ma che senso hanno? C'è uno scimpanzé che ovviamente balla Qua c'è Barack. <ride> Perché c'è uh, Stanno chiamando Barack Obama Scusatemi, Cosa c'entra Nokia Cosa... Perché c'è il tizio di Adventure Time molto brutto per carità <ride> Cosa Pe... Perché Qual è il senso di tutto ciò Cioè proprio il senso mi chiedo Questo è un altro video Raga, questo, so, cioè, sono io la mattina praticamente. Ma poi perché c'è Peter Griffin? Ma poi voi qua non vedete, scusatemi, perché la mia faccia toglie tutto, ma... Cioè, gu guardate qua. Cos'è? <ride> <ride> Se pensate che esagero mh, a dire che questi video mi fanno male... Pensate male Cosa succederà mai adesso? No, no, raga, mi sto cringiando per favore. Che, madonna. Mi, mi, cioè, ho proprio un limite di sopportazione al cringe all'imbarazzo, insomma, non so come dire. È, è veramente tanto questo. Ah. Che cos'è? Lo vedo, non serve a cercare. Scusate, ah, adesso mi sono spostato perché tanto questo video va così. Ok, basta, io non dico più nient'altro. Mi <ride> raga, non... raga non ho parole E con questa perla direi che questo video può finire qua Scrivetemi se volete vedere altre di queste reaction Iscrivetevi